Allora è tutto il giorno che provo a spaccare queste bolle Ma anche se le premo non si rompono Oggi volevo fare un video che in realtà ho già fatto con le foto e eh, Con l'illetta che però ancora non è mai uscito Ve lo faccio uscire in contemporanea tra qualche ora sul canale a cazzo Quindi andate qui per vedervi la versione parlata da lilletta Però siccome si parla di relazioni in Giappone Ho detto ma forse vi potrebbe interessare anche io che ne parlo in modo più personale E vi dico mh, la mia opinione sui vari punti che poi sono andato a scrivere il testo per l'illetta e che poi lei ha letto in quel video nel video di oggi vorrei parlare delle relazioni in Giappone in particolare vorrei parlare dei problemi che spesso si incorrono in una relazione tra uno straniero e un giapponese cioè un uomo giapponese e una straniera oppure uno straniero e una donna giapponese devo dire che ci sono molti più problemi per alcuni punti di vista rispetto a una coppia di due giapponesi e una coppia di due stranieri. Questo perché innanzitutto secondo me è molto molto molto importante anche se all'inizio può sembrare un po' banale però bisogna decidere eh, dove si vuole vivere in futuro. Anche se all'inizio può sembrare un po' prematuro e in effetti la gente non parla di dove andiamo a vivere finché non, non ci si sposa quando si vuole intraprendere una relazione tra uno straniero e un giapponese bisogna iniziare a parlarne, secondo me abbastanza all'inizio, perché comunque, ehm, insomma, se siete degli stranieri che siete in Giappone, volete stare per sempre in Giappone oppure volete un giorno crescere i vostri figli in Italia? Molto spesso il giapponese ha magari il lavoro qui che non può lasciare oppure una famiglia che ha bisogno di lui perché magari ha dei genitori vecchi O magari anche voi, magari in futuro tra 10-20 anni dovrete tornare nel vostro paese per poter prendere cura dei vostri cari Quindi insomma non è una cosa così ovvia, una risposta così ovvia E anche dire rinuncio a tutto quello che ho per poter seguire il partner straniero spesso è una lama dopo taglio perché comunque voi non dovete annullarvi nella relazione anzi dovrete essere entrambi felici quindi dovete poter inseguire i vostri sogni dovete poter fare il lavoro che vi piace o almeno che vi soddisfi e dovete comunque stare vicino anche alle persone che volete bene perché se per esempio non avete nessun amico in Giappone non avete nessun parente e non avete un lavoro che vi piace rimanere in un paese come il Giappone può essere difficile altrettanto il giapponese, magari venire in Italia dove non conosce nessuno, non ha parenti solo perché vi ama, a volte secondo me l'amore eh, non basta lo so che è brutto da dire però, cioè... Se ci si annulla nella relazione secondo me non può essere una relazione che può rendere felice entrambi Una relazione secondo me la cosa più importante è essere entrambe felici La seconda cosa di cui secondo me bisogna assolutamente parlare è il poter comunicare la stessa lingua Lo so che spesso la gente dice che comunque beh, ci si riesce a capire in qualche modo Però secondo me, almeno nel mio caso personalmente, credo che parlare e riuscire a comunicare fare delle discussioni comunque molto importanti molto profonde con il partner sia davvero una cosa fondamentale personalmente io adoro parlare e l'idea di stare con una che non parla la mia lingua sarebbe molto difficile fortunatamente parlo inglese e giapponese senza problemi quindi ok però nel caso non fosse così non credo che riuscirei a instaurare una relazione o almeno cercherei in tutti i modi di eh, imparare la lingua, una lingua in comune per poter fare delle discussioni, perché magari all'inizio dover comunicare la stessa lingua e fare discorsi profondi non è una cosa importante, però con l'andare della relazione l'aspetto fisico comunque passerà in secondo piano e il poter comunicare secondo me diventa uno dei fattori più importanti per mantenere una relazione che renda felici entrambi la terza cosa, la terza cosa secondo me molto importante questa può sembrare banale ma in realtà non è così però spesso io leggo su facebook o tanti di voi anche mi scrivono che vorrebbero assolutamente la fidanzata o il fidanzato giapponese e io capisco che ci possono essere delle preferenze magari sull'aspetto fisico però cioè, è difficile da dire io mi voglio fidanzare con una giapponese non ha particolarmente un significato profondo Avete visto come sono stato politically correct se ci pensate cioè voi dovete stare con la persona di cui siete innamorati non di una persona perché è di una determinata nazione e, e allo stesso modo anche il vostro partner giapponese deve stare con voi perché vuole stare con voi non perché vuole stare con uno straniero o con un italiano e non è una cosa strana in giappone, ci sono infatti delle giapponesi che farebbero carte false per poter avere un fidanzato americano, tedesco, inglese o quel che sia per poter avere poi dei figli half Queste tipi o anche tipi in realtà, statene alla larga perché sono anche detti gaijin hunter quindi Cacciatori di stranieri Perché vanno alla ricerca degli stranieri E hanno degli standard per gli stranieri Che sono altissimi Perché hanno l'immagine degli Tipo l'attore di Hollywood Quindi capirete che la relazione Difficilmente andrà bene Voi dovete essere sicuri che siete innamorati Di quella giapponese in particolare O di quel giapponese in particolare Siete innamorati dell'individuo Non della sua nazione Posso capire che c'è un interesse culturale Perché comunque vi piace la cultura in giapponese Allora volete mettervi con una giapponese però non funziona così, cioè dovete rendervene conto, è una cosa davvero importante, secondo me. Poi l'ultima cosa che volevo dire è che dovete tenere in considerazione che un giapponese e un italiano hanno un background culturale completamente diverso. E quindi ci si scontrerà su tantissime cose perché si pensa in modo diverso e si interagisce in modo diverso. Come vi ho detto nel mio altro video sulle relazioni, se non ve lo siete visti andate qui, vi ho detto quanto è importante ehm, per i giapponesi avere il rispetto. E anche nelle situazioni magari quelle un po' più difficili bisogna insomma mantenere questa linea di rispetto, quindi sdrammatizzare per dire una cosa molto italiana che da italiano capisco e anche faccio in Giappone non la puoi fare il ritardo in Italia è concepito in Giappone è molto sconsigliato soprattutto nei primi appuntamenti se arrivate in ritardo è veramente un bruttissimo segno per i giapponesi quindi se volete avere una relazione mi raccomando fate date arrivate puntuali e magari se arrivate in ritardo la giapponese o la giapponese di turno non ve lo farà pesare sul momento soprattutto le ragazze magari perché... Comunque loro sono, come dire, hanno questa, questa cultura del gaman, che sarebbe del sopportare, di tenersi dentro quello che magari hanno dentro quindi di non far vedere realmente che cosa pensano, magari se non sono felici in quel momento o se sono in disaccordo con voi. Anche per il discorso dell'onne Tatemae, come vi ho spiegato in un altro video, anche lì se volete vedervelo andate qui, che sarebbe, onne sarebbe la loro vera sensazione, tatemai invece quello che mostrano. Comunque il discorso ve l'ho fatto qui, quindi ehm, se volete scoprirne di più andate su quel video. E niente, quindi secondo me è veramente importante che quando c'è una relazione le due parti si confrontino e si parlino tra loro, cioè se il giapponese vi fa notare che sbagliate e sappiate che nessuno è perfetto, è una cosa perfettamente normale e davvero importante in una relazione perché vuol dire che la persona giapponese è a suo agio a stare con voi e quindi vuol dire che è realmente innamorata, quindi ragazzi se vi capita davvero di avere una relazione cercate di avvicinarvi il più possibile alla cultura della persona giapponese e cercate davvero di discutere dei vari punti, magari delle varie idee che avete diversi perché è completamente normale avere idee diverse tra uno straniero e un giapponese perché come vi ho detto la cultura è molto diversa lo so se vi piacciono questi video cioè io cerco di darvi la mia opinione insomma molto alla mano se volete invece un discorso un pochino più elaborato come vi ho detto, ho caricato la versione narrata da Lilletta ditemi quale di queste due versioni vi piace di più lo voglio sapere nei commenti e se c'è un argomento di cui vorreste che io parlo e tratto in futuro per favore scrivetemelo qui sotto e cercherò di parlare un po' di tutti gli argomenti che mi chiedete, io vi ringrazio sempre tantissimo per seguire questi video non sapete quanto mi rende felice e spero che passate una bella giornata e ci vediamo al prossimo video un abbraccione, ciao! stiamo andando gli Tsukiyaki che è questo tipo di riori un po' particolare perché praticamente è, una, è sempre una nave è sempre una nave quindi si mangia comunque come nave però sì, la carne praticamente una volta che è cotta va messa dentro nel, nell'uovo crudo si intinge e si mangia Mmm è buonissimo Questo è un tipo di riori è Di cucina giapponese Che si mangia quando si vuole dire o Omedetò, ossia congratulazione a qualcuno e si mangia tutti a casa, è una tradizione mm. per fare le congratulazioni anche perché è un po' costoso mangiare Tsukiyaki, e tra l'altro la cosa bella dello Tsukiyaki è che, beh, bella, insomma, è interessante, una piccola particolarità è che dovete sapere che i giapponesi hanno iniziato a mangiare la carne di bovino durante la Meiji Jidai, ossia la dinastia Meiji perché prima non la mangiavano e il primo modo in cui hanno iniziato a mangiare la carne di bovino è proprio con questo tipo di cucina che è proprio lo Tsukiyaki In Giappone mi raccomando provate Spesso, se andate nei, nei negozi dove servono nabe magari potete mangiare shabu shabu. Di solito nel menu c'è la scelta sukiyaki.